Very scared of heights. The fact. Oh, this is scared of I don't know what you're talking about. And over there on this bridge, we have the bungee center. Dirty was very scared of that. And that's the river where my boy Boro is somewhere didn't find him yet. Chicken noodle soup? <laughs> <laughs> I have to learn about that, so we would like. A pro BTS hire me. Of course they should. Oh give me the chicken noodle soup from there, it's very nice. Okay, give it to me. Chicken noodle soup chicken noodle soup let's go on the side I know how to do this Okay, I know how to do this See okay. What the <laughs> fuck is going on While doing the chicken noodle soup, darn it crushed my friend the snail and I'm never going That's to be sorry. the same again <laughs> What do you have to say for yourself? I'm sorry We like very good Of course <laughs> John Cookie J Cookie Doina <laughs> not wanting to be in love. Naruto run. I have to film and I can't even. having fun? Yes. I would like to go do kayak. Uh, no. But the Tron doesn't understand. She doesn't understand what's cool. What's hip. Dude, you, you, you are red. You're a lo red lobster. Look It's at so you. <laughs> hip. You wanna go on the canoe and like, die or something? Of course. Mollot. So are lobsters you... are delicious. My love, we don't eat lobsters. <laughs> <Don't eat> lobsters. <laughs> <laughs> <laughs> allora, so che questo video è stato molto poco parlato, però ehm um, volevo fare qualcosa di un po' più diverso e semplicemente mostrarvi posti più che io che parlo, perché tanto dopo se inizio a parlare non la smetto più e dopo il vlog diventa una cosa di tipo 30 minuti. Uh, oggi è il nostro ultimo giorno, in questa nostra prima destinazione, siamo arrivati domenica, almeno in Nuova Zelanda era domenica, in Canada era ancora sabato e anche in Europa era ancora sabato e abbiamo preso un altro aereo subito dopo quel giorno, è stata una giornata terribile perché siamo arrivati alle 5 del mattino all'aeroporto e abbiamo aspettato fino a Luna per prendere un altro aereo per venire da Auckland a Queenstown e da qua abbiamo preso la macchina Qua guidano dall'altra parte, quindi è stato un po' dura a abituarsi, diciamo. Eh, ho guidato io perché lui purtroppo non ha 25 anni. E a quanto pare qua in Nuova Zelanda se non hai 25 anni non sei considerato esperto. La cosa mi fa ridere perché lui ha preso la patente a 16 anni, io l'ho presa a 21. <ride> e quindi ho dovuto guidare sempre io e all'inizio è stato un po' strano guidare eh, dall'altra parte perché ti sei abituato, da... insomma ci hanno capiti. Se siete stati in quei paesi dove guidano a destra lo potete capire benissimo. E soprattutto qua siamo arrivati e dovevamo tipo andare su per le colline quindi c'erano tutte quelle curve orribili no però dopo mi sono abituata quindi è andata meglio siamo venuti al nostro hotel che ha questa bellissima vista film the view Mala. praticamente questa è la vista del nostro hotel che è bellissima e abbiamo esplorato un po' qua, credo sia la zona più naturale, più piena di natura, mettiamola così, uh, perché veramente abbiamo visto più pecore che umani, e, um, però è bellissimo, bellissimo, mi, mi è piaciuto un sacco, è stato molto rilassante, abbiamo guidato attorno, ci siamo fermati, abbiamo esplorato un pochino e domani andiamo a, a Wellington che è la capitale uh, e lì abbiamo un altro itinerario da fare e poi in seguito andremo nelle altre cose che vedrete pian piano eh, e niente, quindi siccome oggi è l'ultimo giorno tra poco dobbiamo tornare all'hotel e preparare la valigia eh, perché domani partiamo molto presto per riportare la macchina e poi per andare all'aeroporto ci sono dei cani che stanno proteggando e, um, e quindi sì Volevo filmare, finire questo video così, spero che vi sia piaciuto, spero di non, non aver fallito il mio piccolo esperimento del eh, non parlare troppo. E niente, ci vediamo al prossimo video e ciao!